Questo libro è dedicato a Mario Rigoni Stern. Ho cercato di raccontare la storia di quest'uomo che è uno dei più importanti narratori del nostro Novecento. E come racconta il suo amico Primo Levi, ha attraversato le peggiori tragedie del Novecento, la guerra su tre fronti, Alpi occidentali, fronte greco-albanese, Russia, la ritirata di Russia del gennaio del 1943 e poi 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi per aver detto no a chi voleva arruolarlo nella Repubblica di Missolini. E qui siamo proprio nell'ultimo lager di Rigonistern. È stato qui prigioniero dal luglio del 1944 ai primi di aprile del 1945. E poi ce l'ha fatta a tornare in Italia, nel suo altipiano, nell'altipiano dei Sette Comuni, da dove era partito. E, e da lì ha vissuto una vita immersa nella natura, in sintonia con la natura, in linea con quanto diceva il poeta Giacomo Leopardi, nel suo saggio Zibaldone di Pensieri. Diceva, l'uomo che non difende la natura, che non la protegge, taglia le radici del proprio futuro e quindi ecco abbiamo una vita vissuta tra guerra e poi natura nell'altipiano e poi è diventato uno scrittore, Sergente della Neve un libro conosciuto in tutto il mondo e ha continuato a scrivere fino alla fine dei suoi giorni storia di tende, l'ultima partita a carte, stagioni di Giacomo, stagioni è un autore dalla scrittura chiara, pulita e nel suo tempo ricca di vocaboli e poi la tensione etica, ecco, l'etica civile lo accomuna ai suoi due grandi amici, Nuto Revelli e Primo Levi, e sono un esempio per i giovani. Lui diceva, è importante avere il coraggio di dire no, è molto più difficile dire no che sì. E di fronte all'ingiustizia, al perdere tempo, alla distruzione dell'ambiente a cui stiamo assistendo continuamente, anche in questo momento, per i giovani è importante saper dire di no e fare qualcosa, non perdere tempo in cose futili, altrimenti diceva ragazzi quando sarete vecchi rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto.